Boys prima di iniziare vi ricordo che se andate all'interno dell'item shop nella sezione supporta un creatore e inserite il codice creatore fortu così come vedete a schermo e poi accettate da ora ogni acquisto che farete mi farà avere una piccola percentuale grazie mille a tutti quelli che lo faranno Ciao a tutti ragazzi qui il forte Market parla e benvenuti in un nuovo video su fortnite Lo avete letto dal titolo siamo nella nuova season in particolare la season 6 Io so poco quanto nulla di questa season e quindi mi andava di scoprirla con voi Vi invito solo da ora ad iscrivervi al canale se non siete già iscritti e di attivare la la campanellina Senza perderci ancora in chiacchiere Andiamo a vedere Date mi via le cuffie Uh signori, La schermata è questa Ok Quindi stanno facendo Tutta la questione Sullo zero point Che deve essere salvato E cose così Abbiamo qui un piccolo Rambo Che sta andando alla riscossa Ah Che poi raga Tutte queste collaborazioni Che hanno fatto con Alien Predator Veramente molto fighe Anche Terminator ma no, non ci credo Ah, lo così Ma vabbè ormai Mi dà qualche vibe di Ready Player One Non so se l'avete visto Ok Ora cosa accade? Teorite Attenzione Ok, si sta aprendo una porta da lì Ed esce un tizio che non mi sembra di alcun gioco Eh, comunque figo, eh Ah ma devo iniziare a giocare? Eh, mi, mi sa di sì Va bene, andiamo, bro E sta quel tizio fighissimo che sta prendendo a pugni Zero point, immagino Ok, dobbiamo chiudere questi portali Va bene, andiamo Ah, no, ok, fa lui Ok, pensavo dovesse entrarci dentro Attenzione Ok allora. Ok, non so cosa sono ragazzi perché non posso guardarmi in faccia Ma ci toccherà fare tutto da soli Ok, andiamo, chiudiamo questi portali Faccio il trigger finger, raga, trigger finger Qua si stanno a ah, vabbè, signori Ignoratemi, chiudo qua, eh Attenzione, no, cos'è, chiudiamo facciamo. Ma non posso entrarci, scusate, se ci volessi entrare Ok, non mi ci fa entrare Attenzione, un'altra cosa, ok sono Tomb Raider? Cioè, scusate, sono Lara Croft No, Tomb Raider, no, di nuovo Di nuovo gli elicotteri, no, vi prego Non di nuovo, oh, oh, oh, oh Ok, chiuso di nuovo. Uh, la situazione sta degenerando, signori. Eh, credo che ci serva una mano. Aspetta, fra sto arrivando. Mamma mia, raga, comunque figata. P poi ne parliamo delle mie opinioni alla fine, però figata. Mamma mia, andiamo, ok. C'ho del tablano. No, beh, devo salire così. No, raga, è, è, è veramente figo. La cazzo, è sotto quello che sta accadendo. Ok, ci siamo. Devo provare a chiudere. Ok ragazzi, il tizio si sta sacrificando a tutti gli effetti Ok, va bene Ok, vediamo questo battle pass Ci sono dei lupi animali nuovi, ok Nuovi fucili L'arco con Lara Croft Eeeh, vabbè, sì Mica ci sono proprio tutte nuove armi, non credo Ok, quindi la stagione 6 ha come carattere quello primal insomma, quindi un po' antico diciamo E andiamo, bye battle pass ragazzi, facciamolo Attenzione, unlock, vediamo un po', il primo è l'agente Jones, va benissimo Vediamolo al volo, ok come abbiamo visto nel trailer c'è Lara Croft uh, non mi piace. sinceramente neanche tu, questa skin non, non mi convince Ok, mm, non lo so, forse sì, senza mantello E questa è quella finale? Vabbè voglio, senza perdere tempo Lo ripeto ragazzi, prima di acquistare il pass battaglia andate nello shop Inserite il codice creatore forte così come vedete a schermo e accettate Tutte le persone che acquisteranno il pass battaglia con il mio codice creatore attivo E me lo faranno vedere in una storia di Instagram taggandomi Verranno ripostate sul mio profilo ufficiale Non perdiamo altro tempo ragazzi e andiamo a provare la nuova season Allora, calmi, calmi Come prima cosa ovviamente da buon player quale sono Vado a sentire Towers, Che ora probabilmente avrà un nome completamente diverso Le zone come le e che il resto le hanno lasciate intatte E la zona centrale che hanno cambiato maggiormente mi va bene Vediamo un attimo che hanno combinato a pinnacoli, dai oh, oh, oh. Ok, sono un po' indeciso sul da farsi Ma credo che andrò in questa zona Esatto E siamo... No, Boney Burbs Ok, hanno cambiato nome. E ok, questo fucile assalto è molto diverso. Ragà, mi sembra che abbiano cambiato diverse cose. Sono tutte armi così, ragazzi. Le hanno rifatte tutte da capo. Questo è tipo un fucile a pompa, immagino. Ok, si possono potenziare queste armi? Qual è la differenza tra questo? Ok, questo è tipo a ripetizione. Oh, attenzione, sopra, ci ha visto. 31, ok, i danni non mi sembrano molto differenti da un classicissimo assalto. Pusciamolo. 32, Ma mm. Non mi piace questa cosa Ok, devo ricaricare in fretta Ok, forse i proiettili sono un po' pochi per l'arma Ok, è white Come potete ben immaginare, prima season O meglio, prima partita Nella nuova season, devo un po' capire un po' di cose Ok, questo è un Primal SMG, eh? No io vado un po' sulle cose che conosco Permettetemi Ok devo aprire l'inventario Ah avete capito Ok ragazzi quindi con la cosa che abbiamo appena trovato Quest'osso possiamo potenziare le armi Quindi ci sono sia le armi primal E sia invece quelle moderne che abbiamo sempre visto Con anche caratteristiche ovviamente diverse No vabbè raga figata Comunque raga io quando dico figata Non lo dico perché devo fare la parte dello youtuber Che fa oh bella questa cosa no Cioè raga veramente figo veramente sta roba Mi sta piacendo questo mi massacra Mamma mia, no, mi, mi fa malissimo GG Sta cosa di evolvere le armi è un attimo da capire meglio comunque eh? Calmi, non perdiamoci d'animo e siamo veloci Mi farebbe piacere anche provare sta zona Però io credo che io vada solo a peggiorare a livello di nemici e gente Però, raga, io credo che alle armi primitive di quel tipo mi debbo abituare Perché credo che ci troveremo a utilizzarle diverse volte Senti, fra, l'età della pietra è bella Però io ho l'M4 che è un po' meglio Gentilmente, bro La smettiamo, dai, con queste armi un po', un po cringe 85, perfetto, sto coso non fa nulla Madonna di Dio Guardate come finisce Lo sapevo! Forse il problema è il mio, dopo tutto Godo Ma dove... Vabbè, sono torna da Lazy Lake, Sincere. 37, ok Fortnite, ok Va bene, va bene Fortnite, grazie Per piacere, per piacere Cioè la rosa di quest'arma non si chiude neanche in altro po' Ok, abbiamo capito che questo coso ha una rosa che non si chiude. Questa cosa mi fa molto piacere. Proviamo. Proviamo a fare un po' di traiardoni. Dai. Godo. Ma com'è fatta a colpirmi? 104, godo 46. Immortale. Immortale, guardalo, guardalo. Godo. Sono morto con le bende davanti, muoio. Guardate, guardate. Mi devi far utilizzare i materiali. Questo tipo, guarda. Ma perché? Perché? Perché dico io? Ma poi che armi avevi? Perché non, non sparava? 92 No dai per quanto 7 di vita Questo diventerà il nostro motto ragazzi O smetti da OG player O giochi che soia a lungo da diventare un tryharder Ok Vabbè non fa niente Fatto male ma va bene Comunque ho capito finalmente da dove si ottengono questi ingranaggi Quelli sotto per fare armi di questo tipo come lo spas E raga dalle auto Cioè finalmente hanno dato senso a una meccanica Che prima non aveva alcun senso Cioè quella di distruggere un'auto Ah no infatti vedete abbiamo ottenuto due mechanical parts Cioè quindi due elementi meccanici insomma che servono per questa cosa Per ricordi logica se io ora andassi verso quest'altra auto Dovrei ottenere altri Attenzione che è l'altro nemico eh Altre parti per completare il mio spas Esatto Quindi faccio l'upgrade lo porto a questo Craftiamolo Ci mette qualche secondino E ok Abbiamo qualcosa di molto figo 58 Ok a posto Ok per esempio Questa mitraglietta La posso potenziare Sia a P90 Sia Beh questo non lo farò mai Quindi mi servono altre due componenti meccaniche uh, Magari le prendo dalla barca Però solo dopo averla utilizzata Per andarmene Non voglio farla fine di prima Oh comunque Sto fatto che ci vuole la benzina Anche alle barche È gravissima eh. Credo che non mi abbia visto Mamma mia quanto godo con lo spasso devo clappare, più forte di me, più forte, dovevo, dovevo, dovevo Però questo fa vedere come in realtà avere armi più forti inevitabilmente ti renda le cose più semplici Per esempio ora vorrei fare un attimo una cosa, posso fare l'upgrade? No, tra l'altro guardate quanti upgrade ci sono Tra l'arco sono diversi e puoi fare diverse cose, flame bow, stink bow, carino, carino sta roba raga No no io là sopra non ci salgo, no no no è impazzito The Spire, ok io ho sbloccato anche questa zona Ok, vado tizio sta messo male a livello di vita, ma anche io, quindi Fatti amicizia lunga, aspetta un attimo No, pure da sopra Eh, vabbè, ciao Ti prego qualcosa per curarmi la vita Ti supplico Ok, no È incredibile come il gioco mi dia palesemente cose che non voglio Devo allontanarmi da qui perché altrimenti mi ritrovo quei tizi dietro che mi stavano a sparare prima Questo è un approvvigionamento. andiamoci un attimo Ma io, io come i vecchi tempi Ah, è un uno contro uno, tra l'altro Forse non era neanche un 1 contro Mamma mia che brutta vittoria Mamma mia Vabbè raga che dirvi GG E questo è l'ombrellino della prima vittoria Molto carino, la season personalmente Mi ispira davvero tanto, sembra molto Figa, il gameplay comunque l'hanno cambiato Molto con le armi primitive Che necessitano o di ossa O comunque di componenti meccaniche per essere Upgradati a quelle solite Non mi pare di aver visto lo scar e non mi pare Di aver visto che si potesse craftare Questa cosa poi la voglio approfondire meglio In generale il pass battaglia anche carino Anche se non è il migliore tra tutti che abbiamo visto E non vedo l'ora, non vedo l'ora davvero Di sviscerare ancora questa stagione E ripeto, come ho detto durante la Partita non lo dico perché devo fare lo youtuber Ma perché davvero questa season Mi sembra figa che dirvi ragazzi quindi Io vi auguro un buon inizio season vi ricordo Solo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Di attivare soprattutto la campanellina Noi boys ci becchiamo alla prossima